Allora qua abbiamo croccantini eh. E uno E due Ma non decidi tu E tre Buon day Io sono barbuto Ma non ho la barba Ma sono oh. miei quelli? E quindi? Qua abbiamo Vabbè comunque sono qua con mia sorella no, Abbiamo qui una pesca delle noci È Allora vero? abbiamo anche le felpe petacolo Link in descrizione per acquistarle sono in offerta per gli ultimi pezzi Abbiamo qui una scatola Che non so bene come chiamarla La chiameremo scatola Con dentro dei bigliettini Ma sorella non sa nulla di questo video Gli sì, ho detto semplicemente mio. facciamo questo video Va bene, ok Praticamente da questa scatola pescheremo una alla volta dei bigliettini Martina e ragazzi Potrebbe darsi che ti capita un bigliettino vuoto Quindi non succede niente, tocca l'altro Può essere che ti capita un bigliettino con un indovinello Se sbaglierai l'indovinello ci sarà una penitenza Se lo sbaglierò io penitenza. ci sarà una penitenza Può Penitenza troviamo un bigliettino con solo una penitenza quindi senza indovinare eh, dire. può essere che troviamo un bigliettino dove dobbiamo rilevare eh, rivelare non rilevare, rilevare un secret un segreto oh, per chi non sapesse l'inglese secret uguale segreto Va bene, benissimo eh. quindi iscrivetevi al canale se non siete iscritti con hashtag nuovo iscritto prima le donne pesco un biglietto <ride> parto io ah. Se ne ho pescati due, quindi uno lo rimettiamo Se dentro. Sei contento tu? Abbiamo mischiato bene. Domanda scomoda. Mm. Domanda scomoda, cambiamo domani. Non <ride> vale. Ma Martina, pesca. Non vale. No, adesso riprendi il bigliettino e fai la domanda scomoda. Lo sappiamo bene che, Martina, quando si bara, si incazza. Vai, tocca a te, dai. <ride> riprendi il bigliettino. Eh, non, ho visto solo domanda scomoda, non l'ho letta, quindi non mi ricordo. Ho capito, ma prima le donne hai detto. Tocca a te. <ride> Vai, pesca il bigliettino. Oh. Non siamo Ragazzi, a io, perché io faccio video con lui? Che bara sempre? Perché ti obbligo poi? Domanda! Puoi dirlo, puoi dirlo che ti se obbligo. ti offrissero un. Ma come scrivi? Bene. Se ti, se ti offrissero un milione di euro, ma sì. non devi più parlare alla persona di fianco a te. Quale? Ah, io. A parte che l'ho letta come affermazione. Quindi è un punto di domanda: preferiresti un milione di euro? O non parlare... Cioè, tu accetteresti un milione di euro pur di non parlare più con me? No. Che gentile. Io sì. <ride> <ride> Va bene, allora non parlare. Sto, sto scherzando. Bello. Inizia a darmi un milione di euro, poi vediamo. <ride> Tocca amico? Tocca sì, amico? Sì, e magari la prossima volta... Sì, almeno non lo metti più via. L'ho pescato, l'ho pescato. Domanda scomoda. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto la cacca? Ma sempre domande sulla cacca So che al mio pubblico piacciono le domande sulla cacca Visto che ce ne fate sempre quindi ne ho preparata una Oggi, oggi ho fatta ben due volte eh, <ride> Che campione Pesca il bigliettino Vediamo, vediamo, vediamo Venite inza, mangia un croccantino Del cane Che lo stai dicendo dolci in fondo li ho già preparati <ride> allora qua abbiamo croccantini e eh, uno c'è scritto oddio sono per cadere uno sta ferma un attimo quelli in qua. croccantini di prima scelta eh oh, sembra, sembra cacca sciolta! Ah! fatti cadere tutti Giuseppe mi è rimasto giusto Chiama il cane Dopo lo chiamiamo E passami l'acqua E passami l'acqua Grazie Grazie <ride> Ragazzi che schifo Ragazzi che schifo No, non devo mangiare Ricominciamo il video di mia sorella per 24 ore che mi è piaciuto tanto Vai schifo ragazzi che non li mangio da quando 5? Devi anche masticare? Mo', eh? ma. ma... <ride> eh, eh, sì, se no non ha è... vita. No, allora tipo. Almeno un morso. No. Si. Sì. No, ma Martina, una penitenza è una penitenza. Uh, sì, ma non ho deciso io di fare questo video con te. Mi spiace, Martina. <ride> Lo sai <ride> che i miei video condono sempre qualche trabocchino <ride> Non voglio. Ma Martina, vai. E uno. <ride> e due. Ma non decidi tu. E tre. Mastica, non sento il rumore. <ride> l'ho sentito Martina è buono? no, no aspetta aspetta adesso ce l'ho qua che ma hai guardato almeno cosa c'era? il croccantino no perché? non sono allergica a nulla ma per sapere ho mangiato un croccantino del cane vogliamo riprendere il gioco? E il waco? Salute! <ride> Buongiorno principessa! Quanti che sono, mamma, mia! tu Sono tanti, eh? Domanda scomoda! Domanda scomoda! Hai mai odiato l'altro? Te, Te, eh, te? io sì. un, un, è capitato eh, Tipo adesso, vedi, aia. Come ho? È vuoto sto biglietto! Che schifo, ma mi ricordo un Ho sbagliato! Bigliettino vuoto per Martina! E, e tocca a me, non succede nulla. No. Ti è andata bene? Eh, benissimo. Sonia. <ride> Ti è andata bene, bigliettino vuoto. <ride> Però c'è scritto Ti è andata bene, bigliettino vuoto. Un altro biglietto. Ma questi bigliettini vuoti! Eh, mangia un altro croccantino, <ride> puoi farlo? <ride> tocca a me. Allora, no. abbiamo trovato un bigliettino vuoto. No, no, c'è un altro c'è un altro bigliettino con scritto mangia il croccantino. No. Indovinello. <ride> Indovinello. Qual è il colore preferito dell'altro? Se indovini sei salva salvo Altrimenti confessa un tuo segreto Il colore preferito della mia sorella Da piccola era l'azzurro E ora il colore preferito di mia sorella È il nero Ho indovinato? Sì Non confesso nessun segreto È incredibile Domanda scomoda Domanda scomoda Quando è stata l'ultima volta che hai dato un bacio? Quando è stata l'ultima volta che hai dato un bacio Martina? Oggi Eh? <ride> eh sì Bene, andiamo avanti ragazzi Ahia Domanda scomoda Hai mai scorreggiato in pubblico? <ride> Tantissime volte L'ho Ora... fatto anche all'inizio di questo video Ragazzi <ride> Domanda scomoda Domanda scomoda. Ma come li hai tagliati sti video? Domanda scomoda Mentre eri fidanzato hai mai fatto pensieri su qualcun altro? E qua è sincera devi essere No No? No, no in... Ma quelli, allora ragazzi, Possiamo mettiamo... fare la lista Mettiamo la lista? No. In no, in... chi abbiamo? Chi abbiamo? Chi eh, abbiamo? Joshlem, Joshlem, eh, Giosem uh, Franco Ma chi è Fof so Franco per Mattia, favore ragazzi? Giovanni Allora io Pasquale, sono sincera sono Francesco, sin... e Francesco e Nigno. Francesco e il Francesco e il Sono sincera. Mi trovo dei bei ragazzi, ma non ci ho mai fatto pensieri, ok? Ma va a cagare allora? Scusa, scusa. Eh? Tocca a te, oh. Io l'ho appena risposta. <ride> io. Tocca a te, lo facciamo come i punti che perdiamo. Tocca a te, io l'ho appena pescato. L'ho appena pescato io tocca L'ho pescato io. Mi è uscita la domanda scomoda. Hai ragione. <ride> oh madonna, oh, ragazzi. Domanda scomoda. No. no, scherzo. Penitenza, mangia un peperoncino. Che bello! No aspetta ho perso il bigliettino non posso farlo Ma no, vai a cagare anche io ho perso quello del croccantino Metti in bocca No non tutto Però io il croccantino l'ho mangiato Dico Il croccantino era così ragazzi Ho capito tu hai scritto un croccantino Sapevi che erano così piccoli Se volevi quello più grande Eh ma se capitava a me mm, Ma vai mm. Aia oh basta picchiarmi che mi segnalano un video Per atti osceni in luogo privato Muoviti Fatto devi mangiarlo oh, ma sei coglione oh. dai il mio letto c'è un'altra acqua il Giuseppe mi hai sporcato tutto il letto cosa fai sul cestino? vai in bagno no vai in bagno no mi... non mi sboccare sul letto ah No, Giuseppe, ah, vai, vai, vai, ah, mi sbocchi sul letto. Giuseppe do oh dormi di qua stanotte. Oh, no, Giuseppe ti prego vomito anch'io. C'è l'altra lì. Giuseppe vomito. Giuseppe, per favore. Eh? E eh, come si ha? E non sono capace a apparire. Bene Ah che dolore Indovinello No aspetta Ma posso leggere O devi ancora stare qua a lamentarti Vai Indovinello di che colore indossa la felpa l'altro No No Ieri Di che colore indossava la felpa altro ieri L'altro ieri ieri Se indovini sei Salvo, altrimenti mangia il bigliettino. <ride> tu, Io sto male. Ieri mm -hmm. indossavi... Questa? No? Sì. No? Sì. No. Sì! Non indossavo quella. Non mi mangia il bigliettino tanto. <ride> non indossavo quella. Ma indossavi. Eh, non te lo devo dire, scusa. Ah, tu, come scusa? devo Cosa Mi devi dire il colore. Non basta guardare la mia valigia. Mi sono portato parla... è vuota? Appunto, mi sono portato... Era certo. nera allora! Era nera? Hai ragione. Era questa, perché la felpa petacolo non si toglie mai. E anche questo è petacolo cretino. Volevo farti un trabocchino. Bene, ragazzi, questo video è terminato. Spero che vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti. Alla fine le petizienze più brutte le ho fatte io, a parte il croccantino. Spero mi... Ah! <ride> Ah, ma graffiato. Ma che ti ha toccato il collo che ti ho beccato qua. Ma che fa? Ah. Wow, ma hai graffiato. <ride> Sei un pazzo. Ci vediamo con un prossimo video.